Unanime l'ispezione del punto, scruvatore di Mattia assente, Volante, Marcucci, Gliotti. Allora, allora. Abbiamo il punto 14 che è invertito e è diventato il punto numero 3 all'ordine del giorno. Oggetto mozione da sottoporre alla votazione del prossimo Consiglio Comunale di Ardea. Allora, chi vuole intervenire, intervenire dei firmatari della mozione. Consigliere Fanco ne ha facoltà. Allora, abbiamo sottoscritto una mozione, abbiamo sottoscritte diverse, però poi per i diversi motivi non hanno avuto seguito e adesso abbiamo sottoposta una, appunto, una mozione indirizzata al Presidente del Consiglio in data 5 settembre 2012, dove elenca una serie di, eh, di premesse e delibera ci sono eh, tre deliberati. Il primo appunto dice la revoca in autotutela, il bando di gara e risolvere il contratto per le premesse e considerazioni di cui sopra. Inoltre perché è stato preventivato un importo di euro un milione circa, 10 volte più basso dell'importo reale di circa 10 milioni, forse atatamente per scoraggiare a priori le altre ditte concorrenti a partecipare al bando, per squilibrio nell'ambito delle prestazioni contrattuali, ed infine perché inottemperante alle disposizioni del Governo sulla manovra Salva Italia, contenente disposizioni in materia specifica, decreto legge numero 201 del 6-12-2011, convertito in legge numero 214 del 22-12-2011, avente come oggetto disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici che impongono ai comuni di gestire da soli l'attività di riscossione dal primo gennaio 2013. Ci sono mm, il punto B, quindi dobbiamo scegliere il quale eh, poi il Consiglio Comunale andrà a deliberare, la sospensione per giorni 90 in via di autotutela al contratto per acquisire pareri legali ed esaminare attentamente ogni atto a supporto per la risoluzione del contratto perché chiedere il parere all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Poi ci sono altri punti. Quello che io chiedo al, al Consiglio Comunale di valutare eh, solamente la sospensione per giorni 90, per giorni 30, per giorni 60, per i giorni necessari appunto per acquisire pareri illegali, per eh, verificare tutti gli atti amministrativi e appunto eh, dare la, eh, diciamo, la piena responsabilità, la piena visione dell'intera eh, faccenda del, del contratto e, e di conseguenza appunto, poi procedere o alla revoca se troviamo i pareri negativi del, dell'autorità di vigilanza, degli avvocati eccetera eccetera oppure dire ok abbiamo visionato tutta la documentazione tutti hanno detto che è perfetta, è una documentazione legale, trasparente e quindi il consiglio comunale ha tutta la tranquillità per, per procedere appunto al, al, all'affidamento che tra l'altro già è stato dato, grazie grazie consigliere Banco vuole intervenire il consigliere Ludovici mi ha facoltà eh, quello che per, per chiarimento qui è stata fatta una gara d'appalto nel 2009 nel 2009 non c'era l'IMU ecco perché il consigliere certamente diceva il milione di esigenze quindi mancavano del degli atti, nel eh, 2011 viene approvato il Decreto Salva Italia, quindi c'è un'incongruenza nella giudicazione della gara, manca proprio la giudicazione della gara delle leggi che ha modificato eh, il decreto Salva Italia e io ho, ho avuto poco tempo e mi scuso con tutti, ho avuto modo di guardare a dire c'è eh, eh, il Tegreto Salva Italia l'articolo 13 che fa modif che che modificare il decreto eh, del Presidente della del 1983, cita testualmente che si può realizzare fino a 72 mesi, cosa che non è prevista nel, eh, nell'apparto della gara. Tra cui, secondo me, viene meno perché è eh, un conto che partiva una gara d'appalto a suo tempo nel 2009, quando hanno fatto tutti gli accorgimenti per legge, è un in conto invece che poi viene aggiudicata nel 2012. Eh, aprile, aprile 2012 in quanto non contiene neanche i dispositivi di legge che è Salva Italia volevo chiedere parere eh, se era possibile sia al segretario comunale che all'assessore preposto grazie no, io, eh, no scusi non è per non dare la parola al segretario comunale ma visto che c'è in sala il dirigente dell'area preposta io anche se oggi non l'avevo invitato in consiglio le inviterei Qui eh, se può il dottor Mazzone per darci chiarimenti sulle richieste del, dei consiglieri. Eh, sì, tanto se il consigliere Giordani Mauro ne ha facoltà. Sì, grazie, no, può essere anche interessante sentire il dottor Mazzone parte di questa amministrazione ovviamente sì, ma stiamo parlando di cose serie qui che non c'è poco da vivere c'è cioè, un, un eh, decreto salva Italia eh, eh, dove parla di piccolo, un 4% questa, questa azienda che sta per entrare ma oltre il 25 e il 27, Massone non mi convincerà mai, anche a noi. può stare lì e elencare anche l'enciclopedia precaria, non mi convincerà mai, bravo, mai, bravo, mai, bravo. mai. Bravo. Bravo. lo ascoltiamo con immenso piacere, lo ascoltiamo, la OTP la manderemo poi all'attuale eh, Presidente del Consiglio dei Ministri e gli risponderà qualcuno, se, noi, se, se voi non riuscite a, a farci rispondere a renderci parteci su questa cosa. E ringrazio comunque l'intervento del consigliere Franco, questo sta a significare che al di là di maggioranza e opposizione c'è chi comunque vive eh, le debolezze del Paese, gente che comunque non riesce a arrivare alla fine del mese, ci sono famiglie che purtroppo gli stanno staccando addirittura l'energia elettrica e quindi un'amministrazione deve essere eh, sobria, deve essere attenta e vicina alle esigenze dei cittadini. Questa secondo me che si sta, per, per, per, sta per entrare nella nostra comunità, visto che la nostra comunità rispetto ai paesi di Nido si è salvata anni fa. Quindi non vedo perché una cosa che ancora deve iniziare va stoppata da subito. Quindi prego al dirigente Mazzoni, anche se comunque, le ripeto, non, mi, non ci convincerà. Grazie. Grazie al consigliere Giordani. Do la parola al dirigente Fatimo Mazzoni. A tutti. Eh, io non devo convincere nessuno così, io sono qui per spiegare i fatti si sente? sono qui per spiegare i fatti non, non è mia intenzione convincere nessuno eh, parto dall'inizio eh, l'affidamento di cui si parla oggi Parte da una delibera di Consiglio Comunale che approvava il bando ed il capitolato di gara, in cui erano previste tutte le misure che oggi sono oggetto di contratto. Eh, ho sentito eh, discussioni di vario genere, eh, voci che eh, nascevano da una scarsa conoscenza della, della materia e da una scarsa conoscenza degli atti di gara. È stato detto che eh, si era approvato un aggio di gara molto più basso, non è assolutamente vero, basta prendere la delibera del Consiglio Comunale del 2009 e vedere che a base di gara c'è un aggio del 20% per l'attività di accertamento e liquidazione e conseguente riscossione ordinaria e un aggio del 9% per la riscossione coattiva. e quello è stato fatto. Eh, per quanto riguarda le, la gara in sé, è una gara che è eh, stata bandita con eh, bando eh, europeo e che prevedeva la possibilità di partecipazione dei soli soggetti iscritti ad un albo ministeriale dei soggetti abilitati all'attività all di accertamento, riscossione e liquidazione dei tributi quindi hanno partecipato soggetti qualificati, soggetti che operano nel settore danni e che sono sottoposti annualmente a attività di controllo da parte del Ministero per il rinnovo dell'iscrizione all'albo stesso. La commissione di gara ha valutato sette proposte, di, di, sette offerte, davanti di sette operatori economici diversi e non due o una come ho sentito dire in qualche consiglio comunale. La Commissione stessa, sulla, uh, visto che la gara era uh, ad offerta economicamente più vantaggiosa e quindi prevedeva l'attribuzione di un punteggio ad un progetto di realizzazione di questo tipo di attività e un'attribuzione di punteggio per l'offerta economica, ha ritenuto che, la che il, il progetto tecnico eh, della ditta, che poi è risultato giudicataria, fosse il migliore e la sommatoria dei, dei due punteggi offerta, eh, offerta tecnica e offerta economica ha fatto sì che la ditta AIPA fosse la giudica conseguentemente ad aprile di quest'anno è stato sottoscritto un contratto eh, e non poteva essere altrimenti perché una procedura amministrativa che va avviata sulla base di un indirizzo del Consiglio Comunale viene portata poi a conclusione sulla base di quell'indirizzo e fino a che non c'è un indirizzo contrario, non è possibile né interrompere, né sospendere, né revocare, né annullare quella procedura. Oggi siamo in una fase in cui il contratto è stato siglato. Non è possibile revocare, come viene chiesto, o annullare il bando di gara perché ormai il bando è pubblicato e la procedura è arrivata a compimento. Si può ragionare sul contratto? Sì, il Consiglio Comunale ha lavoro e esprime la volontà, perché sono cambiate le motivazioni che erano alla base della scelta di allora. Eh, dicevo, se il Consiglio Comunale ha la volontà di revocare o annullare si, si, si esprime in questo senso, in questa sede e al prossimo Consiglio Comunale sarà a mia cura portare e presentare una delibera di revoca, di annullamento di quella che sarà oggi la decisione del Consiglio Comunale dove però è il Consiglio Comunale che si assume la responsabilità di questa scelta perché la procedura amministrativa è stata portata a termine sulla base di un'indicazione del Consiglio Comunale io mi fermo agli aspetti eh, come dice, della procedura, non entro nel dettaglio degli aspetti tecnici, poi se volete eh, sono qui a disposizione per domande. Consigliere Pappen, allora. sì solamente per ribadire quanto ha detto il, il dirigente Mazzone Allora, la delibera non rispecchiava perfettamente quanto. E richiesto e discusso in aula consigliare tant'è vero l'ex presidente del consiglio oggi consigliere comunale Volante Policarpo ha stenotipia registrata quindi abbiamo tutti la stenotipia l'ultima del consiglio comunale ha smentito appunto quello che adesso ha detto il dirigente ovvero che l'indicazione del consiglio comunale era tutt'altro numero uno i tempi secondo me il dirigente è stata eh, è finita, la, è stato concluso l'iter cinque giorni prima della nuova amministrazione, per due anni che si poteva appunto, concludere che cosa è stato fatto. Allora, Il Consiglio Comunale, anzi i cittadini e gli amministratori, si trovano adesso 4 anni più 2, quindi l'intera legislatura, no? di dover eh, avere una società io una società che comunque poteva ultimare il paese due anni fa quindi i tempi sono molto eh, dubbi no? nell'esecuzione appunto delle procedure non è vero che è un agio molto conveniente no? perché io ho qui la delibera della giunta comunale di Aprilia la numero 204 del 16 luglio 2010 dove aggiudica allora, ah, una società innanzitutto non parte dal 20%, bensì dice che è l'offerta più bassa e parliamo del 6% più qualche cosa. Dopodiché la cosa principale che, eh, che comunque ecco, serve un parere legale esperto, serve comunque dei, dei, eh, degli esperti appunto, in, in materia di riscossione ai tributi, e, e, è stato eh, calcolato è stato preventivato un importo di circa un milione di euro come incassi no? che stando al, al, alle eh, peggiori previsioni no? sarà eh, minimo di 10 volte più alto nei 4 anni dopodiché la delibera, io ancora me la ricordo, il contratto, prevede altre discussioni di altre, di altre tasse. La cosa gravissima è che i soldi non vanno nelle casse del comune, quindi dei cittadini, vanno nelle casse del privato. Sappiamo tutti qua in tutta Italia le varie ASER, anche l'ultima di Pomezia, no, sappiamo che è scappata con tutto, tutto il maloppo, no, dei soldi ancora eh, il comune di Pomezia manda le lettere, no, non pagate i bollettini che vi manda la società di riscossione, bensì direttamente il comune, questo è un fatto gravissimo perché comunque i soldi transitano le casse del comune. Un'altra cosa importante è che e, e comunque devono andare solamente gli, gli evasori accertati dalla società, quindi non devono passare tutti il, il, il, il, i soldi delle riscossioni. Abbiamo chiesto da quattro mesi, da tre mesi, in tutti i modi, se lei gentilmente ci forniva un elenco di tutti i contribuenti del comune di Artea, In modo tale che noi, molto semplicemente, no, se il signor X no, è già eh, contribuente del comune, è scritto a ruolo quindi, non è che poi va, i soldi del, del signor X vanno al, al calderone della società. Quindi è una netta distinzione deve essere fatto, di, di, fatta dei soldi che dei tributi diciamo, dei soldi che la società accerta da quelli del cioè. poi un'altra cosa, un altro fatto che, che è di, di, molto, di molta perplessità, cioè, facciamo una soglia del 20%, il Consiglio Comune dice accettiamo il 5 e il 6, c'è cioè la storia di via di Policarpo, quindi poi via l'intervento di Policarpo, no? Presidente dice sì sì, anche il 4 se deve fare, poi che cosa succede? Dal 20% il 19,99,99, Anno periodico, cioè hanno la calcolatrice, no? Come fanno? Altra cosa, giustamente il dirigente ha detto una cosa molto importante, io devo essere eh, società... Eh, qualificate scritte all'albo dell'accertamento e dell'inscrizione dei tributi locali. Ma lo sa quante società ci sono di, eh, di dintorni nel raggio di 30 km da noi? Tantissime. Non hanno partecipato. Molto strano, molto strano. Ha partecipato e vinta una società di Milano No? Con, con queste percentuali comunque, eh, sono tutte cose che vanno verificate noi non facciamo assolutamente il processo all'intenzione dirigente potrebbe, pot no vabbè, non, non, non, non vorremmo non vorremmo, no, noi lo facciamo per correttezza anche perché il dottor Mazzone, io lo conosciuto da anni è una persona preparata è una persona insomma che è molto intelligente è molto preparata e scrupolosa quindi sarà cura sua.